Bentrovati nel nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Torniamo a parlare di mediazione del credito, di mutui, di finanziamenti e lo facciamo con Riccardo Bernardi, eh, CMO di 24max. Eh, ciao Riccardo, grazie a Ciao Gerardo, grazie a te dell'invito come sempre ed è un piacere. Anche per noi. Allora, eh, partiamo subito con, con una domanda che, che riguarda, prendiamo la larga, ecco come si dice. Non, to, non, troppo. Eh, non troppo, non troppo, non troppo. Allora, parliamo di presidio territoriale di banche che stanno facendo un passo indietro rispetto alle filiali, ma le reti stanno crescendo. Eh, come vedi ecco, questo scenario? Ma allora è uno scenario che ormai, più che uno scenario, è una tendenza che va avanti da, da, da, da diversi anni, perché di fatto eh, le banche hanno dei, dei, dei costi per tenere aperte le filiali, sia in termini di locazioni, di spazi commerciali, che di, poi di personale per dare il giusto servizio ai clienti, veramente importanti soprattutto in un momento dove c'è una continua trasmigrazione di tutte le attività bancarie online quindi di fatto se lo vediamo anche su noi stessi se la domanda è quante volte sono andato in banca negli ultimi 12 mesi quando arrivo a Tre no, sono già bravo sì. Eh, di contro, soprattutto nel nostro settore, quando un cliente deve fare un mutuo e quindi fare sostanzialmente l'operazione finanziaria più importante della sua vita, è fondamentale che ci sia qualcuno che possa assisterlo in un'operazione un così complessa con così tante variabili. Cioè un'operazione che si fa una volta ogni 10-15 anni. E in questo momento, ovviamente, il nostro settore, io per il nostro settore intendo mediazione creditizia, sta costantemente guadagnando spazio proprio perché eh, dà la possibilità al cliente di avere una persona specializzata che lo incontra fisicamente, senza code, che magari va anche a casa del cliente a fargli una consulenza e questi, asp e questi aspetti sono, sono molto apprezzati. Quindi credo che questa tendenza sia diventata irreversibile, ogni giorno eh, si legge sul giornale ottimizzazione del personale, certo, certo. tagli per pensionamenti e credo che anche nei prossimi anni Pire questa, questa sensato, situazione sensato. assolutamente Vabbè, è un buon, per, buon per voi. E credo anche per il cliente che riceve una consulenza, diciamo, magari un po' più qualificata rispetto, rispetto allo sportello. Ecco. Allora, eh, viviamo in un mercato che, ahimè, è incerto, no? post pandemia, guerra, insomma, economia che non promette è benissimo. E come fa una persona che insomma, vuole ottenere un mutuo casa a seguire la rotta giusta, fare la scelta giusta. Ma allora la prima cosa che deve fare è non leggere i giornali, <ride> perché okay. di fatto ogni giornale che, che compri oggi c'è scritto è vero, che ha scoppiato vero. il caro Mutui, certo, che non vuol, dire, non vuol dire nulla, sì. perché a parte che i Mutui sono cari e non cari se l'hai già fatto, non se lo devi fare, sì. perché se lo fai la storia ci insegna che ti becchi il tasso che c'è in quel momento, eh beh, certo. quindi a volte i momenti sono più convenienti, a volte leggermente meno, però o hai i soldi per poter comprare casa senza una banca oppure devi prenderti il tasso che c'è. Eh, sui mutui fatti negli ultimi anni, visto che più del 90% sono stati fatti a, a tasso fisso, non è vero che è scattato il caro mutuo perché tasso fisso vuol dire che è fisso, certo. quindi, anche se i tassi arrivassero al 120%, se io ho fatto il fisso, poco eh, mi importa. È ovviamente, è un po' di più per il, per il variabile. Certo che oggi per chi deve fare un mutuo nuovo è fondamentale farsi assistere perché di fatto si entra in una giungla dove il tasso fisso comunque sta crescendo, oggi siamo intorno anche al 3, 350 ma penso che a breve arrivi anche al 4, guardavo stamattina l'Euriers che è l'indice che regola il fisso, sul 20 anni è al 2,07 quindi più lo spread che il guadagno della banca superi sì. abbondantemente il 3 però ci sono molte banche che in questo momento hanno creato un prodotto che si chiama eh, variabile a rata costante okay. cosa vuol dire? vuol dire che hai un tasso comunque molto conveniente perché sei ancora intorno all'1,50 quindi tanto meno rispetto a un fisso e non hai il variabile ovviamente ha la paura che se i tassi dovessero aumentare anche lui sì. aumenta di, di, di conseguenza questo prodotto ti mantiene per tutta la durata la rata costante Tutto più se, se al massimo tra, la, 30 durata, sì. tra, tre, 30 mesi, tra 30 anni e sinceramente tra 30 anni e 6 mesi 30 anni vediamo <ride> se saranno 30 anni e 6 mesi me ne farò una ragione in tanto okay. caso l'ho comprata certo. eh, magari ad una rata a 150 50 200 euro inferiore al mese rispetto a, al fisso quindi okay. farsi assistere ci sono tante aiuta, soluzioni assolutamente aiuta, certo, certo. allora parliamo un attimo di, eh, del modello 24max un modello inedito Uh, vuol, dire, vuol dire unico è un, è un modello che mette insieme eh, una rete di, di consulenti del credito eh, associati quindi a corner eh, finanziari creditizi, eh, in questo, ad oggi nelle agenzie immobiliari Remax, quindi voglio dire un, un buon mix ecco, che favorisce anche una sinergia tra eh, finanza di fatto, credito e immobiliare. Come sta andando questo progetto e dove vogliamo arrivare? Ma allora, hai detto una cosa giusta, il modello è unico, eh, perché ci sono anche altre reti che hanno questa situazione di mediatori creditizi, agenti immobiliari, la differenza è che non abitano nella stessa casa. Certo. Di fatto noi non facciamo uffici finanziari separati dall'agenzia immobiliare perché la nostra, il nostro sogno era quello di avere il cliente acquirente nel momento in cui entra in una nostra agenzia immobiliare, Remax, in tempo reale si trova l'esperto del credito che già lo indirizza nel modo giusto e questo sta dando degli ottimi risultati perché di fatto eh, il, vabbè, il primo risultato è che in un mercato i, i dati CRIF ci dicono che nei primi quattro mesi il mercato, sta, il mercato dei mutui sta contarendosi del 25% noi nei primi quattro mesi siamo a più 25 rispetto, sì. rispetto all'anno scorso anche come nuove pratiche caricate eh, questo non perché c'è una formula magica ma perché di fatto c'è un'immediatezza sì. un nella consulenza dove il cliente eh, subito si trova questa, questo, questo servizio e ne usufruisce anche perché eh, nella fase iniziale è incluso nel servizio di mediazione quindi ha, ha subito un panorama di banche e riesce a capire qual è quella migliore per il tipo di operazione che deve fare. E soprattutto parlando poi di, di, di questa sinergia tra agente immobiliare mediatore e mediatore creditizio, quello che è un dato incredibile, ed era un altro sogno che avevamo quando abbiamo creato questa società, è che oltre l'84% delle pratiche che intermediamo hanno un LTV, che è l'intervento di mutuo sì, sul prezzo, totale sì, sì. esatto sotto l'80%. Quindi qualità. Quindi stiamo intercettando pratiche di quella qualità che di solito nel rapporto mediatore-creditizio-agente immobiliare si va sempre sul 90-95%. Cioè, pratica cioè, stiracchiata. Sì, esatto, sì, esatto sì, sì. perché di fatto eh, in quel momento tutta la clientela, usufruendo di questo servizio, ne traggono oggettivamente un bel Beneficio. Anche quel cliente particolarmente interessante per la banca gli si riesce magari a dare un prodotto che la sua banca stessa non ha, certo, quindi certo. sta funzionando molto bene per questi, per questi due aspetti. I dati, anche l'anno scorso abbiamo chiuso il terzo bilancio inutile, quindi... Sì, so che avete fatto anche degli aumenti di capitale, abbiamo aggregato, anche soldi. Abbiamo quasi 100 azionisti, so eh, esatto, sì, esatto, esatto. azionisti all'interno della, della società, tra anche broker Remax, Mediatori 24 Max, e questa è una cosa importante perché se una persona che lavora all'interno della società ha deciso di investire del denaro per comprarsi le azioni, sì, eh, sì, sì. penso che non, una persona non abbia piacere a buttare i soldi, no, quindi no, se l'ha certo. fatto perché ne trae sicuramente dei vantaggi. Bene, eh, parliamo un attimo di giovani, quindi Mutui Under uh, 36, io leggo insomma, voci di corridoio che alcune banche sono un po' disamorate per bassa redditività uh, rispetto insomma, a questo tipo di, di, di, uh, di, di prodotto, secondo te continueranno ad assecondare allegramente la, la politica delle buone intenzioni oppure è un problema di qualche banca, altre no, come la vedi? Ma allora sicuramente un dato certo che noi facendo questo credit report trimestrale quello che abbiamo notato è che la percentuale eh, di persone sotto sì. i 36 che stanno comprando casa è aumentata parecchio, oggi è la prima fascia che compra casa mentre okay. prima era la seconda, anche terza, erano più persone... Ma secondo te perdurerà questa cosa, Ma questa tendenza? allora, oppure... diciamo che i giovani eh, sono le persone che sinceramente se vogliono uscire di casa una la devono comprare o la devono affittare, eh, chiaro oggi sull'affitto c'è più la tendenza a comprare perché fermo restando i giornali che dicono che è scattato il caro mutui, in sì. realtà i tassi sono ancora super convenienti, ok? Sì. Io ricordo il 2007 che era stato l'anno col massimo sì, numero delle vero. compravendite, il, il variabile era il 5 il fisso era l'8, sì. quindi un fisso al 3 oggi buon è fare. come un contasso di eh, tutto rispetto, <ride> cioè io lo farei domani mattina, se, chiaro che se sei mesi fa lo facevi all'1, eh, però purtroppo nessuno si aspettava uno scenario del genere. E sul fatto che possa continuare, adesso il governo ha. ha certo. adesso no, chiamo Mario Draghi, gli chiedo che intenzioni ha per il futuro. Le però... intenzioni sono anche buone, bisogna capire poi se il sistema è Allora, Diverse banche insomma, eh. sì, hanno dei prodotti sì. agevolati per sì. gli under 30, se, gli under 36 sì. e stanno continuando anche a promuoversi. Sì. Sai... C'è qualcuno che però dice non voglio entrare in quel mercato? Ma c'è qualche banca che ovviamente sì. sta fuori, poi non conosco le, le, le, le politiche di ogni banca certo. in termini di, di, di proprio core business, certo. eh, però secondo me essendo diventata la fascia di, di mercato più ampia oggi sarebbe un peccato non, non continuare a fare dei prodotti ad hoc per questa situazione. Okay. Quindi secondo me è una tendenza che sicuramente per il 2022 eh, può continuare sta co e sta continuando. sta continuando per i prossimi uh -huh. anni come si dice fammi indovinare ti farò ricco ecco <ride> <ride> va bene va bene e, a proposito prossimi anni sappiamo che eh, il mercato aspetta che l'ora eh, consulto sì, lo, eh. lo eh, insomma il 50% del fatturato eh, immobiliare sì. quindi da compravendita, è sostenuto dai mutui eh, secondo te questo, questa situazione così di, di incertezza potrebbe portare a così un restringimento dei criteri di uh, erogazione e quindi un minore impegno delle banche ecco, a concedere mutui. Questo in qualche modo poi influirà di fatto anche sul uh, numero di compravendite. Come, come vedi, è plausibile questo pensiero? O... Ma oppure no, allora storicamente immobiliare e finanziario sono sempre andati a braccetto certo. e lo andranno sempre. Quindi questo dato del 50% è sempre stato così: sì. storicamente: indipendentemente da picchi di mercato o crolli di mercato. Sì. Anche perché l'alternativa per un cliente è non fare il mutuo e mettere i soldi, certo. però se non li hai non compri eh, la no, casa. Certo, cioè, certo. Non è che sono un po' pragmatico su questa sì, cosa. Sì, sì, e su, sui criteri assuntivi, ma allora da una parte le banche eh, apprezzano molto il prodotto mutuo okay. e oggi eh, avendo dei tassi comunque un filo più, più, più alti okay. hanno anche dei margini un po' più interessanti okay. quindi sai è, è il prodotto migliore per una banca perché comunque è un prestito garantito da un immobile okay. quindi è, è un prodotto che piace molto eh, leggevo anche ieri che c'è questa vogliono fare qualcosa si comincia a parlare di cattivi pagatori in Italia leggevo proprio un articolo ieri mm e parlava di questi 20 milioni di persone che hanno segnalazioni, che magari hanno segnalazioni passate che non è vero, che non sono cattivi pagatori, quindi se allentano anche un po', sì. almeno è una cosa sì, di sì. ieri, poi non so se allenteranno... Sì, dopo i 19 questo, milioni di evasori abbiamo anche 20 i 20 milioni, milioni di cattivi, cattivi pagatori, quindi se, se questi cattivi pagatori 10 dicono, vabbè sì, magari sono stati cattivi una volta però poi sono tornati sì, buoni. Sì. Esatto, perché esatto. poi c'è riscatto, eh, eh, anche, anche, anche se uno una volta fa un errore poi certo, se so lo paga per tutta certo, la vita. Certo. Certo. Quindi se, se si allenta anche un po' da questo punto, visto che se ne inizia a parlare, secondo sì. me è un, è un aspetto positivo, che potrebbe permettere a diverse persone di magari fare un acquisto sì. che prima invece non gli avrebbero concesso il mutuo. Insomma, vediamo un po' cosa succede, cosa succede? ma oh. non sono così pessimista, pessimista assolutamente. Eh, certo, essere euforici e ottimisti sarebbe, sarebbe stupido <ride> sì, oggi, sì, perché sì. comunque... Il mondo non è proprio un posto tranquillo, un posto, okay. sereno, <ride> un posto sereno oggi e eh, eh. di fatto noi dobbiamo, non possiamo farci nulla, sarebbe bello poter fare qualcosa, ma dobbiamo semplicemente adattarci alla situazione che, che stiamo vivendo. Certo. Eh, comunque la richiesta di immobili c'è, sì. eh, i tassi dei mutui sono ancora molto competitivi, sì, sì, sì. manca forse un po' di prodotto, perché oggi c'è comunque più, più richiesta che, sì. che offerta, e quindi non credo in tracolli, poi sai quello che, che, che, che succede domani non è quello no che possiamo, gestiamo quello che possiamo gestire. E si naviga allora, un pochino, è brutto vista, da dire eh. però in queste situazioni van, si naviga un po' a vista, okay. magari intanto ci si va, si va in prua a vedere se c'è qualcosa, qualcosa da, okay. se aspetta spostati un pochino e quindi allora, questo è. Ok, Allora come facciamo? Um, un appello, ecco, Facciamo un appello ai potenziali consulenti del, del credito, intanto ricordiamo il sito web che www.24max.it esatto. peraltro appena, appena, rinnovato. appena rinnovato nella grafica e nei contenuti come esatto. si dicevano come recitava ok e, quindi c'è spazio per nuovi consulenti eh, perché un consulente del credito o una persona Così, Dovrebbe avvicinarsi a 24 Max per iniziare una carriera. Ora ti con faccio, voi. Non, non ti rispondo in, eh, in linguaggio tecnico, ti okay. rispondo in una cosa abbastanza d'attualità che è il petrolio. Sì. Perché noi di fatto abbiamo dei pozzi di petrolio che sono le agenzie immobiliari e cerchiamo qualcuno che ci voglia piantare, che è un mediatore creditizio, che voglia piantare la trivella e iniziare a destare il petrolio. Okay. Questo è il motivo per cui dovrebbe far parte del nostro lavoro. Chiaro, gruppo. pragmatico. Sono abbastanza va semplice. Bene, va bene.